Ciao, sono Marco, spasso in questo posto fantastico insieme al fedele amico a quattro zampe, ci stiamo veramente rilassando tantissimo. Durante questi quattro passi voglio condividere con te un altro dei vantaggi che porta lo sport del judo, un'altra cosa che apprendi attraverso l'acquisizione della filosofia di questa disciplina che abbraccia questa disciplina che avvolge questa disciplina perché è avvolta da una filosofia di vita in buona sostanza c'è di tutto e si impara molto nella vita dalla disciplina del judo si impara veramente tantissimo ricordo il mio primo giorno in cui sono stato in palestra e ormai parliamo di circa 40 anni fa me lo ricordo ancora cosa pensi che abbiano fatto di me bene te lo spiego in quattro parole proprio molto semplicemente ho passato la serata a buttarmi a terra perché perché la prima cosa che devi imparare in assoluto la prima proprio è a cadere. perché siccome il judo è uno sport è una, si usano delle tecniche di eh, proiezione a terra allora devi imparare a cadere e questo si ripercuote anche nella vita se ci pensi nella vita devi imparare a cadere perché? perché per poter vincere quindi l'analogia è con ottenere dei risultati per poter vincere devi prima imparare a perdere e per imparare a perdere devi prima imparare a cadere cioè a perdere come si deve questo vale per tutto nella vita devi prima imparare a cadere per poter poi andare avanti lo ripeto tutti dovrebbero praticare il judo in maniera intensa abbastanza intensa da poterne trarre dei significati filosofici come questo che poi non mi piace neanche parlare di filosofia perché sono cose che poi eh, ti abbracceranno per il resto della vita e ti accompagneranno ti aiuteranno a comprendere tantissime cose e questa è una di quelle prima di tutto impara a cadere quindi se vai a terra e fa, ti fai male anche metaforicamente bene la prossima volta andrai a terra meglio e ti farai meno male perché hai capito come si fa ad andare a terra e la volta successiva ancora ti farai meno male sempre meno male finché poi a terra non ci andrai più imparerai a vincere imparerai a restare in piedi mentre gli altri cadranno questa è la filosofia del judo, è una, è un aspetto della filosofia del judo perché ne ha diversi. Spero di aver portato nei tuoi pensieri qualche cosa di positivo e di costruttivo. Io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a Amica quattro zampe che corre veramente tantissimo oggi, è indemoniato e ti saluto con un abbraccio. Ciao!